La guerra è scoppiata purtroppo da circa un mese in Ucraina e in borsa non tutte le aziende hanno avuto le stesse performance e soprattutto gli stessi effetti quindi guarda il video fino alla fine se vuoi scoprire quali sono le 5 migliori aziende italiane per performance nell'ultimo mese e quali sono le 5 peggiori? Partiamo dalle 5 peggiori. Le più penalizzate sono state le banche, in gran parte per la loro esposizione con la Russia. La peggiore, tuttavia, è stata Unicredit, la quale ha perso in un solo mese oltre il 30%. Invece, in intesa San Paolo, Biper Banca e Banca BPM hanno perso un po' meno, cioè circa il 20% del loro valore. Infine, tra le cinque peggiori, quindi la quinta, mettiamo anche Pirelli, con una perdita circa del 15% anch'essa a causa dell'esposizione proprio con la russia quindi queste sono le 5 peggiori e alla fine del video vedremo che considerazioni possiamo fare dietro queste aziende ora passiamo quindi alle 5 migliori chiaramente al primo posto troviamo leonardo con un 45% realizzato quindi con un più 45% circa realizzato a causa proprio della nuova situazione geopolitica che ha dato dei vantaggi all'azienda in virtù delle future spese aggiuntive che ci saranno in termini di difesa da parte del governo italiano ma non solo, infatti anche da parte dei governi europei e comunque in generale da parte dei governi occidentali perché Perché questa nuova situazione geopolitica è ovviamente una nuova realtà ed è una realtà in cui purtroppo dobbiamo incrementare le spese per la, per la difesa quindi le spese per l'esercito e di conseguenza leonardo dato che opera in questo settore e non solo con l'italia ma anche con gli altri paesi europei quindi avrà dei benefici da questo punto di vista e gli investitori stanno dando fiducia a quest'ottica al momento poi a seguire abbiamo Tenaris con un più 27%, poi abbiamo CNH che stiamo seguendo tra l'altro da molto vicino all'interno del servizio Stock Insider che ha realizzato in questo mese un più 19%, poi abbiamo Atlantia con un più 12% e infine Saipem con un più 9%. Quindi cos'è che possiamo dire alla luce di questi dati? Quindi alla luce delle 5 peggiori e delle 5 migliori. Chiaramente per quanto riguarda le peggiori dobbiamo stare molto attenti alla nostra operatività. Cioè dobbiamo stare attenti a quelle aziende, le prime 5 che abbiamo detto, che hanno realizzato le peggiori performance in questo primo mese di guerra. Perché queste performance negative sono state realizzate prevalentemente a causa dell'esposizione con la Russia. E questo cosa significa? Significa che finché la situazione non si risolverà e quindi la situazione geopolitica non tornerà alla normalità e purtroppo non sembra che sia così imminente il ritorno alla normalità anche perché nel caso in cui finisse la guerra comunque probabilmente non finiranno subito le sanzioni eccetera eccetera quindi il discorso è che finché la situazione geopolitica non tornerà più normale è ovvio che le situazioni o meglio le realtà aziendali proprio coinvolte con la Russia verranno di fatto penalizzate perché una parte del loro business deve necessariamente o essere interrotto o essere comunque limitato per effetto per esempio delle sanzioni eccetera eccetera. Al contempo uno, un, un investitore potrebbe pensare ok però probabilmente l'azienda poi diciamo ristrutturerà il proprio business in modo da risolvere questa problematica è vero però ci vuole tempo ci vuole molto tempo sicuramente per un'azienda comunque anche di grandi dimensioni per ristrutturare il proprio business in modo da non avere più a che fare con un qualcosa in cui si è molto esposti quindi bisogna stare molto attenti a questo punto di vista però comunque monitoreremo la situazione eh, nel tempo e vedremo insomma quello che succederà comunque vi terremo aggiornati qui su youtube invece per quanto riguarda le migliori 5 mi concentrerei prevalentemente in realtà sulla prima quindi su Leonardo proprio per quello che abbiamo detto detto poco fa in realtà cioè che grazie alla maggiore spesa che nei prossimi anni sosterranno eh, i governi europei comunque occidentali, i primi quello italiano, perché Leonardo ovviamente è italiana ecco tutto ciò porterà dei benefici all'azienda e questo è ciò che anche il mercato si aspetta vista la performance che Leonardo ha realizzato quindi con un più 45% ecco ed essendo che Leonardo opera nel settore della difesa è chiaro che eh, molto probabilmente avrà dei benefici e prevalentemente io eh, voglio mettere la lente su questa azienda in questo momento preciso però anche le altre quattro che abbiamo citato e prevalentemente quelle che hanno a che fare col comparto energetico è ovvio che sono interessanti e che quindi comunque le osserveremo da vicino e vedremo cosa succederà come evolverà la situazione eccetera eccetera chiaramente se eh, vuoi seguire insieme a noi da vicino tutte queste dinamiche ti ricordo che è finalmente attivo il eh, nuovo servizio di Airforex che sarebbe Stock Insider o meglio di nuovo attivo perché esisteva già qualche anno fa ed è un servizio questo che è stato ricreato proprio grazie a voi che seguendo la rubrica di questo canale azioni nel mirino di cui facciamo una live tutte le settimane proprio qui su youtube ecco ci avete chiesto più volte di seguire più da vicino insieme a noi la situazione e per sapere un po' l'ottica che utilizziamo come guardiamo le varie dinamiche eccetera eccetera ecco abbiamo deciso quindi di creare questo servizio che sarebbe Stock Insider che lo vedi qui dietro tra l'altro e trovi il link in descrizione dove seguiamo in pratica prevalentemente le aziende italiane proprio come abbiamo visto in questo video sui mercati finanziari anche se in realtà eh, capita anche che si dia un occhio ad aziende americane e, eh, ed europee quindi con questo è tutto io ti ringrazio per aver visto questo video ti consiglio se ti va di iscriverti al canale e di lasciare un like in modo che tu ci faccia sapere che questo video insomma è stato apprezzato che ti sia utile poi se ti va ti consiglio di seguirci su instagram quindi sulla pagina yearforex e se ti va ti consiglio anche di eh, dare un occhio al mio canale youtube dove invece si parla prevalentemente di marketing di business e di sviluppo dei business quindi con questo di nuovo è tutto, io ti ringrazio nuovamente, ci vediamo al prossimo video e nelle varie live e niente, alla prossima, ciao!